Salve a tutti ragazzi, sono Essolimele4 e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e siamo con l'episodio 5. In questo episodio vorrei entrare nell'End City, abbiamo il gateway esattamente lì, io ho già farmato delle ender per, per conto mio e sono tornato a casa, ero già tornato a casa nello scorso video e la clip finale ho raccolto. ho raccolto del materiale, quindi arriviamo qui al gateway, mm, siccome ho pochi materiali preferirei non sprecarli, facciamoci un, un pillare e basta, che è spawnato molto in alto e lanciamo l'ender qua dentro, così lasciamo lì il tempo di generare, ha generato ci ha generato uno spuno un po' schifoso noi approfittiamocene di niente e facciamoci un ponte fino alla più ho anche farmato un po' di Einstein in modo che così potessi già avere dei blocchi però forse avrei dovuto farlo nel mondo normale con la bus è proprio veloce da rompere una volta arrivato qui siccome scarseggio di cibo eh, raccogliamo un po' di chorus fruit in questo modo arriviamo giusto a una sessantina uno stack e poi siamo a posto questi frutti qua non li mangerò con di continuo perché non sono proprio comodi e quindi questa pianta qui è stranissima non l'avevo mai vista non sono proprio molto comodi come stavo dicendo e quindi non li mangerò in continuazione quindi quando andremo a fare poi il wither magari prima di mentre mi sto preparando e cerco già tutte le teste eh, mi faccio anche eh, una farma di cibo comunque ho trovato un po uno schifo e quindi a questo punto Andiamo anche qui e raccogliamo qualche fiore Chorus giusto per avere la nostra farm e sono caduta. Ora, visto che qui sembrerebbe esserci una continuazione, andiamo da questa parte. E se ve lo steste chiedendo, tutti questi strani effetti dei Chorus cambiate, la terra verde, la terra blu e cose della texture, quindi eh, se le vedete... Non chiedetemi nei commenti cos'è la texture, se le volete andate nei, nel primo video perché ho lasciato tutti i link lì Ok, siamo arrivati su quest'isola che però non promette bene, nel senso che non c'è un cavolo Mentre forse in quella laggiù c'è qualcosa, ma per arrivarci dovremo faticare un bel po' Quindi mettiamoci a scavare Ok ragazzi, eh, avvicinandomi ho notato che effettivamente laggiù c'è una in city Quindi... Forse abbiamo un po' di fortuna e senza prendere infarti ci avviciniamo. Magari finché abbiamo cibo sano teniamoli entrambi. Va? Quindi ci siamo arrivati e ora sarà difficile perché ne sono ben due. Più che tutto vi devo fare anche attenzione agli enderman. Si sono colpiti! Avete visto? Questa è una feature che avevano aggiunto non so in che versione, però un po' di versioni fa avevano messo che quando una shulker box colpisce un'altra shulker box, genera una shulker box. E io adesso ho paura a venire colpiti da questi cosi perché non so quanti danni mi fanno effettivamente. Va bene, facciamo veloce ad arrivare fino laggiù. troppo male il problema e questo porca vacca sto enderman mi ha fatto prendere un infarto va bene altre frecciate e via ok quindi ho fatto fuori un po di shulker box città al termine del gioco, ok, fa un po' schifo come achievement E so visto un nome un po' più figo, ma probabilmente è una roba all'inglese qui come fanno tutti, ce la citiamo bellamente Perfetto i problemi ce li siamo rimossi E cerchiamo di lottare Oro mm. non, non male Qui eh, Vabbè Qua diventiamo ricchi Mentre qui Io spero che per qui vicino ci sia anche Ma a quanto pare non c'è Avrei sperato che ci fosse anche la nave lentamente guardiamo come sta qui la situazione è stato fatto fuori poi da questa parte e ovviamente sono stato colpito cavolo stanno facendo malissimo Ok, cioè ho completamente finito di lottare questa torre, diciamo, e come vedete, boh, ho fatto soltanto quattro di questi, questo non mi ha visto, e ora dobbiamo andare avanti, problema numero 1, non ho niente blocchi, quindi, ah, ecco, comunque me ne sono poi prese le coordinate del, del, del portale prima di scappare, io vorrei cercare l'elitro ovviamente, ma non le sto trovando. <coughs> visto che ora siamo in un posto abbastanza sicuro, mangiamo questi. Ok, sono andato un po' più avanti. Spostiamoci di isola in isola tra quelle più, più vicine e così uso meno materiali possibili. Magari visto che posso lanciamo un enderpearl. Ora nessuno sembra più arrabbiato quindi controlliamo se da questa parte ci sono dei cavolo di end city. Porca vacca ho rischiato un botto, ok non si può andare da quella parte, mettiamoci a scavare, allora quindi avevamo deciso di andare da questa parte, continuiamo da questa parte, ok ne ho trovata un'altra, speriamo che questa volta ci sia anche la nave, c'è anche la nave, perfetto, quindi facciamo di nuovo il rifornimento di blocchi e poi siamo pronti per andare. Quindi ora che ho fatto il rifornimento siamo pronti per andare da questa parte e facciamo attenzione. Io una volta lì dentro però non potrò più mangiare le, le cose. Perfetto, abbiamo acceso anche questi qui. Stiamo a 5 sugar shell. Adesso continuiamo a fare attenzione perché qui ogni volta diventerà sempre più pericoloso. Allora ragazzi adesso vi faccio vedere un metodo che serve per. andare ai piani inferiori come vedete in questo modo si può scendere di un blocco preferibilmente senza perderli ancora con cosa build godiamoci il nostro look oh, questo è bello finalmente abbiamo anche fatto se non fuoco tre potenzioni e facciamoci il pantalone che troverò sicuramente già incantare di qualche parte, ma vabbè. Allora, sono parecchio sfortunato, mentre invece questo, che non posso non prenderlo. Quindi ora sono arrivato qui, devo aver, diciamo, pulito tutta la zona, quindi lanciamo un ender per lì, qui prendiamoci le pozioni di cura qui c'è l'ultimo coso che uccidiamo, E abbiamo ucciso perfetto. quindi vediamo la cenna, del fuoco. Questi invece sono utili. E ovviamente questa non potevamo non lasciarla qui, quindi ci diamo questa roba qui. Facciamo un'ultima cosa, prendiamoci giusto la, la testa qui prima che la dimentichi questa è anche una delle cose più importanti livello 63 gg ok ora che siamo scesi abbiamo raccolto tutto mangiamoci un coso ora quindi tornerò a casa seguendo le coordinate allora come vedete sono tornato indietro ho fatto tutta quella strada laggiù, praticamente ho fatto tutta questa strada qui, sono andato lì, sono andato lì, e poi dopo da lì sono andato laggiù, fino a laggiù tantissimo, e è stato abbastanza lunga, non pensavo di aver fatto così tanta strada, comunque avevo fatto quasi 4.000 euro. Quindi ora torniamo a casa, espono qua, ora torniamocene qua e torniamocene a casa. Come potete vedere questo è stato nostro bottino, e non è neanche tutto, perché prima dovrei andare a prendere le cose che ho lasciato e vediamo se riesco già a farmi dei, dei razzetti quindi adesso circondiamolo di ossidiana facciamo il baule dell'enda questo qui lo piazzerò qua ed effettivamente poi non lo potrò più rompere però per ora posso metterci della roba dentro tra l'altro mentre sono qui vorrei anche mappare la zona vediamo com'è Così, Perfetto, qui poi, naturalmente, come ho già detto, toglierò tutta la vegetazione circostante e la farò, la cambierò un po'. Tra virgolette, ho farmato il cibo per sconfiggere il Wither. E in realtà sono andato in un villaggio e l'ho trovato lì. Allora, quindi, adesso voglio tornare in miniera: innanzitutto, per farmi un po' di pietra, e secondo, perché vorrei recuperare quel diamante che l'altro giorno ho lasciato. Visto che ho Fortuna 2, posso prenderlo. E niente, sono andato qua col il piccone fortuna e ho trovato un solo diamante. Allora ragazzi, ho trovato un altro diamante totalmente a caso e mi hanno dato sempre solo uno. Ok, ne ho trovato un altro e sempre solo uno. Ma a fortuna due sta roba. Com'è possibile che io sia così sfortunato? Allora ragazzi, dopo essere andato a scavare tre diamanti... Mettiamoli con gli altri. Bene, quindi adesso. Tra l'altro, abbiamo due blocchi di diamante. Quindi, detto questo, il video finisce qui. Vorrei soltanto, più, incantare gli stivali. E. Ehm, I gambali. Questi. Dei lapis. Tra l'altro, mentre non c'era. Cioè mentre non stavo registrando, ho completato qui la tavola di incantamento. Ho fatto sta roba qui. È completamente temporanea. Allora, però, se non prendo questo, non posso incantare. E speriamo in bene. Eh, però è un po' poco. Avrei preferito protezione, protezione basta 4. A quanto pare chiedere troppo. Quindi a questo punto, con 15 diamanti, ehm, 17 diamanti che abbiamo qui, le prenderei 8. Mi facciamo il corpetto. Così tecnicamente abbiamo la full armatura. il diamante. E mi dimentico sempre come se la pisti. L'abilità 3 mi dà solo indistruttibilità 3. Ma allora a questo punto. Ci facciamo una bella mola tanto poi l'esperienza non è un problema che si fa così ci serve però una lastra di pietra quindi mentre ci siamo facciamo pure la grindstone e eh, vuol dire la stone cutter che tanto poi in futuro ci servirà e poi con questi facciamo un, una lastra e poi con questi possiamo fare la mola possiamo farne addirittura due ma noi ne facciamo solo uno. purtroppo perdiamo un botto di esperienza però protezione 4 ecco finalmente qualcosa di accettabile ecco tra l'altro cosa è successo questo non me, non me ne ero ancora reso conto praticamente è passato un po di tempo dall'ultima volta che ho registrato e ho cambiato skinner sono natalizi quindi va bene eh... buon natale tra l'altro mi sono indicato di dirvi che questo è l'anno nuovo quando uscirà il video sarà il nuovo giorno dell'anno in realtà quando sto registrando è già il nuovo giorno dell'anno, però mi sa che questo video uscirà un po' in ritardo perché questa settimana sono stato male e non ho avuto tempo di registrare, quindi intanto andiamo a dormire. Non ho avuto tempo di registrare e quindi eh, il video uscirà un po' più tardi. Quindi detto questo eh, il video finisce qui, volevo solo più augurarvi un buon 2022 e ciao!